E ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video A marzo avevamo avuto un altro video assaggi Tiger Che ha avuto veramente molto successo Un sacco di visualizzazioni, più di 500 E da lì vi avevo promesso che ce ne sarebbe stato un altro Però... No, bugie, in realtà sono stato un'altra volta a Tiger Però non c'era niente Ieri avevo un po' di commissioni da fare E sono ritornato da Tiger Perché ne ho avuto l'occasione Ho comprato un po' di cosine e le assaggeremo insieme, in realtà non sono tutte di Halloween, però metterò Halloween nel titolo perché qualcosa di Halloween c'è Quindi non viene arrabbiate, ah ho messo il titolo clickbait Iniziamo, iniziamo con quello che io ho più portata di mano che sono questi pesciolini in stile caramella gommosa Il mio zoom umano, assaggiamo Per chi segue i video smr io non sono portato a fare gli eating sounds e qui andiamo di questa prova Sto facendo schifo, sto masticando Come uno scaricatore di porto Finisco di mangiare Taglio E andiamo col prossimo assaggio La seconda cosa che voglio assaggiare sono questi torroncini Che io Pensavo fossero di Halloween, ma sono dei normalissimi torrancini. Così forse si vedono meglio. Messaggio uno, anche se due danni sicuramente poco. e cercherò di mastigare in maniera un pochino più signorile visto che non sono commossi. Molto buoni molto buoni mi sono ricordato che non ho dato il voto prima ai pesciolini niente di particolare in realtà una normalissima caramella gomosa arancia quindi direi che più di 7 non do se lo scriverò al momento giusto nel video il voto così per avere un editing un pochino più carino questi toroncini invece si beccano un bel lotto perché mi piacciono di più Come assaggiamo ora ah, assaggiamo questi cioccolatini al caramello con dentro la mandorla anche qui ne assaggio uno Giusto per... Ma come ci dispiace di assaggiarne uno eh? ah, non ve l'ho fatto vedere. Così assaggiamo. Dall'inizio? All'inizio non si sente molto, sembra il classico cioccolatino, poi alla fine quando non ci sperate più diventa del godurioso caramello. Quindi mi sento molto alto di voti, è un bel 9 e alla fine vi dirò lo snack preferito quando li avrò assaggiati tutti. Adesso assaggiamo questi, che io vorrei tanto riuscire a leggere cosa sono, se trovo l'italiano. Prima o poi, troverò l'italiano. Caramella alla ribellizia, ecco, trovato. Sono stato bravo, dai. Assaggiamo una caramella alla ribellizia. c'era un'ulteriore confezione che non avevamo previsto chiamo e la faccio aprire allora mi si è fatto aprire le liquidizie piccola distrazione di entrambi mia e del cameraman assaggiamo mm. allora a me già piace la liquidizia Qua in più questo è quel, quell'aria zuccherosa in più, che fa ingrassare solo a parlarne, però è buono proprio per questo. Quindi si becca una, un altro nome. Assaggiamo il biscottino che spero di riuscire ad apri... aprire senza... il difficoltà, bravo ma no, uno solo per il video uno solo waffles tedesco dice qui no dutch vuol dire olandese si sì, mi stavo confondendo con Deutsch Dutch waffles, assaggiamo! Mmm, mmm, Io non ho letto gli ingredienti però molto burroso, come piace a me, dolce buonissimo Ragazzi, questo me lo mangio tutto mi vi taglio il video visto che abbiamo guadagnato un altro in più Eccoci qui ragazzi Credo di averle ripresciato la bocca Ho dimenticato di prendere il tovagliolo, Giuro che lo pulisco Il Dutch Waffle Si becca un bel 10 Perché è veramente qualcosa di stratosferico E spettacolare Si resta ad assaggiare a questo punto Mi sembra l'ultimo strecco Oh my god. Sì. Lo snack che dà senso al titolo del video per il quale non potrete dirmi che clickbait sono queste queste qui. Questa è boduria di cioccolata. Assaggio. Mmm. Buonissima, molto buona però. Ragazzi, il titolo ufficiale di snack preferito se lo detiene comunque il Waffle olandese, perché mm. comunque si sia della normalissima cioccolata, questa capita, che si becca comunque un bell'otto, però. Mm il laffer, il sottel veramente una cosa goduriosa Ho speso in tutto 13,20€. Voi vedrete, sì, grazie, dopo. Voi vedrete questo video, penso la prossima settimana, perché non c'è un altro che ho già preparato. E no, non sono pazzo, ma la settimana scorsa faceva freddo, oggi fa caldo, quindi vedrete la differenza. Spero che il video vi sia piaciuto, io finisco il cioccolatino, eh, vi ricordo se non siete già iscritti di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video e di seguirmi su tutti i social, vi ringrazio per avermi guardato e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!